oggi vi voglio mostrare alcune cosine a tema di cartoleria che ho preso ovviamente su wish sempre a un euro quindi un euro più l'euro di spedizione eh, le primi sono questi fatti a orsetto e sono degli stickers che si sono già riattaccati perché li avevo aperti ma si sono già riattaccati ve li mostro perché sono carinissimi e poi sono aspettate ecco col fondo trasparente vedete che ha il fondo trasparente e poi sono così sono davvero molto carini non mi ricordo se c'è scritto quanti sono ma mh, credo che in cinese facciamo un po' a ah, 50, credo che siano 50 e questi sono così carinissimi per me, tutti ovviamente col tema orsetto, poi altra cosa che ho preso e questa la trovo perfetta per agende, calendari e rassegnare allora, alla fine facciamo che ho vedere così senza aprirli, sono degli emoji, tutti sorridenti. Ok, per trovo comodi da mettere sul calendario per segnare e sono un fogli da 10, quindi sono 10 fogli tutti uguali. Ecco qui. E questi li trovo davvero carini e soprattutto comodi per segnare le cose anche con colori diverso così sono belle in evidenza. Andiamo avanti con il tema cartopazia. Perché ho trovato a 1,95 euro con presa spedizione questo fa si chiama a forma di stella. Adesso ci devo togliere un attimo eh, l'adesivo che c'era qui, ma basta un po' d'alcol e viene via. Perché l'avevo visto tempo fa su, de, non su Da Tiger, ma adesso che ho pensato cosa farci, ovviamente non li trovo più. Comunque è il classico. che fa la forma di stella e poi da qualche parte eh, l'ho trovata eccola qui fa anche le stelline ma fa i buchi a forma di stella semplicissimo però lo volevo Buon, aspettate perché qui siamo carto a manetta allora vi faccio vedere prima questi ma prima li biro, dai, su che faccio qui li togliamo vi ricordate quando eravate bambini le a multicolore ecco anche queste sono uguali più semplici magari però carine molto carine e scrivono davvero le ho provate le ho provate e scrivono non sono proprio fedeli fedeli colori ma comunque sia ci sta poi altra cosa che vi mostro che cos'è questa? guardate una gomma è anche bella molto carina è simpatica e mi piace e adesso vediamo le cose pucciose prima di tutto questo che è olografico quindi un po la telecamera mm, con una balena e è un libricino piccino ma si apre ed è pieno di post -it. allora partiamo da qui questi questi che sono i piccolini e poi ci sono questi questi qua che sono Piccini tipo segnalibro segna pagina ma anche carini questi sono fatti a due e questo qui ah, vi ricordo che tutti questi set è un euro l'uno Ed è davvero carino poi dopo vi mostro gli adesivi per finire Allora questi Allora questi ecco l'esatto sono sei fogli e sono sei fogli tutti diversi bellissimo per Natale e poi c'è questo che va benissimo anche per l'agenda per il calendario è sempre perfetto e ultima cosa che vi mostro eccolo qui sempre adesivi questi col pulcino non li ho ancora aperti quindi li apriamo insieme aspettate A doppiano per non rovinare niente sono piccini ma volevo vedere ecco qui esatto sono trasparenti dietro quindi secondo me chi fa le creazioni in resina che potrebbero anche interessargli questi e sono sì alcuni sono doppi però ecco sono, sono carini e sono questo si è doppio e sono tutti ovviamente a tema di questo eh, pulcino ci sono anche con altre versioni e ovviamente le ho prese quindi aspettiamo che arrivino e vi aggiornerò Oh, sono carinissimi. Allora, altro acquisto, questi sono degli stickers, ed è sempre a un euro, e sono questi qui, ma adesso li apriamo perché dovrebbero essere sei fogli. Esatto, allora, sono fatti così, quindi sono diventati trasparenti, comunque questo è il primo foglio. Poi vediamo, uh, anche questi sono carini, questi qua sono carinissimi. Mi piacciono un sacco, questi sono più piccolini da agenda ad esempio, e sono bellissimi. Sì, comunque sono tutti diversi, anche questi carinissimi. E ultimo foglio, questi. Considerate che sei fogli a 1 euro, mi sembra un buon acquisto sempre in tema di stickers vi voglio mostrare questi con i gattini aspettate sono sei pezzi sei fogli c'è scritto infatti ed è a un euro ovviamente un euro pignavo di spedizione cioè guardate che carini tutti quei gattini poi c'è anche questo sono tutti diversi Poi c'è questo, erano tutti nello stesso pacco, eh? che sono tutti simbolini, emoji, va bene, sono scritti in cinese, ma sono belli i simboli. Sono carini da mettere nell'agenda, ad esempio. Questo che sembra una parte di tipo washi tape, perché sono lunghi. E l'ultimo è questo. Per me sono deliziosi. Quelli che vi mostro adesso invece sono degli adesivi di Pushin. sono fatti così, questa grandezza, e sono 50, li ho controllati, sono tutti diversi, sempre un euro più un euro di spedizione, cioè, guardate che carini, aspettate. fantastico questo è bellissimo anche questo è carino ci sono un po' di tutti 50 tutti diversi ci sono un po' di tutte le stagioni c'è quello classico poi c'è il buffino con un mare di pappa è di Harry Potter qui è travestito Questo è natalizio, questo è classico. Questo è delizioso. Pushing DJ. Questo, questo in cucina, quasi finiti. Questo... Questo, nell'ultimo. Dietro un sandwich, allora con questi mitici push in, Io direi che ed è, finiamo qui il video. Vi mostrerò altri acquisti nel prossimo video. Come sempre, e se ti è piaciuto il video, mi raccomando di mettere un like, iscrivetevi al canale e di cliccare sulla campanella così vai avvisata ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao.